Buonasera a tutti e benvenuti. Eh, come si accennava, cercheremo nei tempi ristretti di questo incontro di cominciare a far capire quali sono gli strumenti di democrazia partecipativa di democrazia diretta e come sia possibile utilizzarli eh, all'interno della, della vita di tutti i giorni dei cittadini. Cercheremo anche di capire se ci sono criticità e se queste criticità possono essere superate con le esperienze e con le buone pratiche. Eh, Cominciamo subito e do subito la parola a Samuele Nannoni di Prossima Democrazia che ci introdurrà allo stato dell dell'arte della presenza degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa di quello che si può e si potrà fare. Grazie mille, grazie a tutti, ringrazio special modo Climatfest e il Municipio 7 ovviamente per l'ospitalità. Dunque oggi è interessante questa giornata perché mettiamo a confronto strumenti di democrazia partecipativa e... e e, appunto, strumenti di, di partecipazione, mm, appunto il dibattito pubblico, eh, il referendum, potrei citare il bilancio partecipativo, la petizione, io invece parlerò di uno strumento forse ancora non molto conosciuto ma comincia a diffondersi che si chiama Assemblea, Assemblea cittadina, Assemblea dei cittadini, insomma il nome è, è, è questo, non fa differenza. Mm, eh, cercherò di farlo in modo fulminio. Eh, Sottolineando quelli sono gli aspetti per me fondamentali, in particolare quali sono le caratteristiche, due, eh, tre però due centrali, che differenziano questo strumento dagli altri strumenti eh, partecipativi. E, mh, comincio subito: eh, parlando appunto de, delle due caratteristiche fondamentali, si fa, eh, è più facile eh, diciamo, capirle guardando a quello che è l'altro nome che la letteratura dà a questo istituto di partecipazione, oltre a assemblea dei cittadini, che è mini pubblico deliberativo. In queste due parole è concentrato il succo della differenza tra questo strumento e gli altri e la differenza sta nel chi e nel come. Quando guardiamo il chi, il mini pubblico, mh, cosa vuol dire? Eh, chi partecipa a un'assemblea dei cittadini eh, non sono cittadini eh, scelti per autoselezione, quindi che in qualche modo decidono di partecipare eh, per, eh, diciamo, in modo attivo per, eh, perché appunto sono maggiormente interessati eh, al tema, eh, quindi non c'è la presenza dei cosiddetti soliti noti, quelli che la letteratura definisce gli usual suspect. Eh, come vengono scelti i partecipanti all'Assemblea dei Cittadini? Con quello che è definito un campionamento casuale statistico. Campionamento casuale vuol dire un sorteggio. Un sorteggio che però è statistico, che quindi mira a far sì che all'interno dell'Assemblea dei Cittadini sia ricreata in piccolo la società, secondo criteri che sono il eh, genere, classi di età, eh, la residenza nelle varie aree e generalmente anche il livello di istruzione. Ecco perché il mini pubblico, cioè un pubblico, questo viene dall'inglese, comunque una società in piccolo. Come succede, detto in due parole, perché spesso non si chiede, Faccio un esempio, vogliamo un'assemblea di 100 persone? Io mando, sì, io, io, insomma, si manda 10.000 inviti, 10.000 lettere eh, ad un campione, appunto, estratto a sorte. Statisticamente mi risponderanno in 1.000, dando il loro assenso e consenso a partecipare, e da questi 1.000 sorteggio nuovamente i 100 definitivi. Eh, perché questo modo di selezionare i partecipanti? è fondamentale eh, anche qui per due ragioni eh, una diciamo ha a che fare con eh, il sorteggio e una a che fare con il fatto che questo sorteggio sia statistico eh, il sorteggio è uno strumento che non guarda in faccia a nessuno è, il è lo strumento più equo che ci sia eh, diceva Tocqueville eh, è quello strumento che dà a tutti eh, la stessa possibilità e speranza di poter contribuire al benessere della, della comunità. Eh, diciamo, il, non volevo farla troppo lunga, ma è lo strumento che maggiormente incentiva la partecipazione, perché, eh, ve lo faccio con un esempio, eh, immaginate di essere un cittadino che riceve una lettera, magari a firma del sindaco o non so, del Parlamento o di, di chi per loro, che col vostro nome sopra, che vi invita in modo personale, Mario Rossi, proprio te, vogliamo proprio te l'impatto, magari anche l'incentivo a partecipare è sicuramente maggiore piuttosto che camminare per strada e vedere un bel manifesto che invita tutti in modo, eh, diciamo però non diretto, a partecipare. Eh, Questo cosa vuol dire? Che il 100% di coloro che ricevono l'invito partecipano, no, appunto prima vi facevo l'esempio che se mando 10.000 lettere vedo se in 1.000 ad oggi mi diranno di sì, però è anche vero che da oggi e dai domani, se questo modo di fare partecipazione di in qualche modo strutturale, come già in alcune parti del mondo è accaduto, magari un domani appunto non sarebbero più mille, non sarebbero 2.000 eccetera eccetera. Ehm, quindi questo è fondamentale e di questi tempi è ancora più fondamentale perché tutti sappiamo di che cosa? Della crisi della democrazia, della crisi della politica, la sfiducia, eh, la stanchezza democratica, questa sindrome, è la, le, nessuno più ha fiducia nei politici, lo sappiamo, no? ne parliamo tutti i giorni, era poi in campagna elettorale, figuriamoci. E questo quindi è, è fondamentale, cioè è un modo per incentivare ancora di più la partecipazione. Fare il cittadino, diceva un famoso studioso, è un po' come fare il genitore. Cioè non si impara sui libri no? a fare il genitore e a fare il cittadino, come si impara? Si impara facendolo, quindi tu impari a fare il genitore facendo il genitore, tu impari a fare il cittadino facendo il cittadino, però devi essere messo nelle condizioni di poterlo fare. E Ora con l'occasione, il fatto che ci sia Giulia Pastorella, che peraltro ringrazio perché qui a Milano ha supportato diciamo in prima persona la proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato Politici per Caso, che è una proposta di legge che chiede l'istituzione dell'Assemblea dei Cittadini in Italia a tutti i livelli amministrativi eh, quindi l'ha portata diciamo, a Milano, per questo la ringrazio eh, il leader del suo partito Calenda, eh, spesso parla della partecipazione come un dovere no? che è giusto, però come si esplica no? questo dovere? Cioè, Nel senso, come lo rendiamo un dovere attivo? Nel 2022 è ancora sufficiente soltanto banalmente, banalmente una cosa molto importante, però andare a votare ogni 5 anni e mettere una X su un simbolo? È evidentemente no, questo non è perché lo dico io, ma perché è l'evidenza, no? E dopo tutto, vengo inviso anche a questa riflessione, lo schema di come è strutturata la nostra democrazia, i nostri sistemi democratici, è quello... Eh, più o meno diciamo, quello disegnato dai padri fondatori no, di, di, di questo schema qui quindi Rousseau, Montesquieu ecco, sono pensatori che hanno tra i 300 e i 400 anni fa il nostro assetto democratico fondato su organi rappresentativi eletti ha circa 300 anni ecco, ma la società in questi 300 anni quanto e come è cambiata? e quindi la domanda è se la democrazia è lo strumento è il metodo con cui una società si autogoverna, il miglior metodo o il meno peggio, come diceva Cerci, comunque il migliore, può questo strumento, questo modo di governare della società non andare al passo con la società e quindi non essere in qualche modo evoluto e fermo circa 300 anni fa? Evidentemente no. Questo è un punto, l'altro punto è il fatto che questo sorteggio, torno al sorteggio, sia eh, statistico, quindi si vuole dare rappresentatività al corpo dei cittadini. Qui spesso c'è una confusione, noi chiamiamo i nostri sistemi di democrazia rappresentativa, elettiva. No? Il problema è che se ben guardiamo i nostri organi eletti, che noi chiamiamo rappresentativi, non sono tanto rappresentativi quanto casomai rappresentanti, perché si fondano su quel rapporto tra eletto e elettore, eccetera, eccetera, non mi dilungo, ma alla ci lamentiamo spesso della scarsa rappresentatività che gli organi eletti hanno. E che cosa della società in termini giovani, di donne, potrebbe andare avanti avanti, se guardiamo anche i recenti sondaggi, diciamo, tecniamo o oh, il tempo scarseggia, finisco. Eh, problemi diciamo dei giovani, fasce deboli della situazione, fasce povere che non vanno a votare uno su due andrà a votare, ecco questo invece, per via del sorteggio statistico, le, chi compone l'assemblea dei cittadini sono eh, gruppi di cittadini altamente rappresentativi rappresentativi della società Poi vi ho parlato del chi, mancherebbe il come però il mio tempo è finito magari dopo, grazie passo avanti grazie io vi do di per il, voi non vi chiate chi ci dice come soluzione che potrebbe in qualche modo venire in coro con la politicità che di strutturazione e soprattutto, soprattutto di influenza sì. finale sulle decisioni, sulle decisioni esatto sì sono, sono un po' disperato perché vorrei dire talmente tante cose ma il tempo non ce la consente però due pillole brevissime Risp rispondo all'assessore ehm, chi comanda tra rappresentanti e cittadini la risposta è in base a quello che dicevo prima l'evoluzione del sistema democratico e si dovrebbe arrivare a la risposta è sia entrambi, quantomeno trovare nuove soluzioni, nuove modalità di diciamo, è unire i due soggetti, questo perché come diceva il filosofo statunitense John Dewey, democrazia, dove si va? Più democrazia meno democrazia? Guardate l'opzione meno democrazia, percorribilissima e sono tanti regimi, no? i paesi che ce lo dimostrano. Famosa democrazia liberale di cui si parla, cioè rendere la democrazia un guscio vuoto, no? in cui si va alle elezioni, si vota, sì, ma poi ci sono le elezioni anche in Iran, eh? cioè, tanto per dire. Quindi più democrazia, però, cosa vuol dire? Vuol dire più o meno ciò di cui stiamo parlando. Quindi cittadini che si attivano di più, sì, però che poi magari abbiano in qualche modo anche no, un, un effettivo eh, possibilità di, di contare. E, mh, poi volevo anche dire che in questo regolamento è presentato prima la, la Romani eh, di Milano. Eh, C'è l'assemblea dei cittadini a Milano ci sono, è uno dei pochissimi comuni che in Italia le, le prevede, si chiamano Consigli dei cittadini. Questo è il nome che trovate nel regolamento. E ancora lipparini li ha previste, però ancora non è, stato, non è stato attivato. Vabbè, dicevo: prima ho parlato del chi, il come. Mm, me ne pubblico deliberativo la parola è deliberazione cosa vuol dire deliberare vuol dire soppesare mettere a confronto cosa varie idee proposte posizioni differenti no? Eh, delibera cioè dal latino mettere sulla libra mettere sulla bilancia e tutto questo come lo si fa eh, la forma si dice la forma è sostanza è vero perché come lavora un'assemblea dei cittadini è fondamentale, quindi ci sono momenti in plenaria ma ci sono tantissimi momenti di gruppi eh, a tavoli di lavoro, questi tavoli come sono sono rotondi per far sì che il confronto e il dialogo eh, sia eh, diciamo, il, il massimo che si possa avere, sono eh, facilitati, ogni tavolo ha un facilitatore, un moderatore un professionista che fa sì che questo dialogo sia appunto il più possibile, eh, che non ci siano prevaricazioni eccetera eccetera. Ehm, e poi è un processo altamente strutturato secondo determinate fasi, quindi c'è la fase in cui i cittadini ascoltano e si interfacciano eh, con gli esperti quindi coloro che sono appunto esperti a vario titolo dei temi che tratta l'assemblea e poi c'è la fase in cui i cittadini invece ascoltano i cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse, quindi quei comitati, quei gruppi che hanno su quel tema, su quella, su, su quella tematica determinate posizioni e portano il loro punto di vista. E poi diciamo, non queste sono le, le due classiche forme che si trovano in tutte le assemblee dei cittadini. Se si riesce sarebbe meglio anche che l'Assemblea si interfacci con gli altri cittadini, quindi eventi aperti al pubblico con gli altri cittadini, di modo che i membri dell'Assemblea escano un attimo da questa bulla che si è creata di iperinformazione, confronto, esperti, gruppi di interesse, per rincontrare i loro cittadini, avere uno scambio con questi, spiegare che cosa sta facendo l'Assemblea, ricevere dei feedback dai loro non cittadini che li aiutino poi a produrre l'esito dell'Assemblea nel modo migliore possibile. Ovviamente tra i gruppi di interessi ci sono anche, ad esempio, i partiti politici. e quindi la massima, la massima inclusione e poi appunto la deliberazione, il lavoro ai gruppi, il lavoro in plenaria per arrivare alla decisione finale. Generalmente è un report, una, una, una proposta, uno o più proposte che, cosa importante, eh, viene eh, ricercata attraverso il cosiddetto metodo del consenso. Cosa vuol dire? Si cerca di far sì che tutte le proposte che arrivano a essere presentate dall'Assemblea abbiano... Il maggior consenso possibile, cioè il metodo della votazione per arrivare a dire queste sono le proposte 1, 2, 3 è solo un'estrema razzi. Perché? Perché il voto di per sé porta sempre a che ci sia un vincitore e un vinto. Chi perde e chi vince, no? 3 a 2, perciò per dire, i due hanno perso. Il metodo del consenso si fa sì: questa cosa di, di superarla. Quindi, il, il come l'ho spiegato, eh, la terza differenza fondamentale che c'è tra questo strumento di partecipazione e gli altri è che le assemblee dei cittadini non sono soltanto uno strumento di partecipazione, un processo partecipativo, ma come avevo accennato prima, in alcune parti del mondo si sono fatte istituzioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono città come Parigi, come Lisbona, ci sono addirittura degli stati federati, in particolare uno Stato federato del Belgio, eh, che hanno creato eh, delle, eh, degli organi che affiancano gli organi, organi elettivi, quindi consigli municipali, ad esempio a Bruxelles eh, o a, appunto a Lisbona e a Parigi, o il, i parlamenti dello Stato, dello stato federato e questi organi che affiancano gli organi elettivi sono organi composti, come vi dicevo prima, da cittadini sorteggiati in modo rappresentativo che hanno un ricambio molto più frequente degli organi elettivi, generalmente durano in carica tra i 6 mesi e i 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Questo è fondamentale perché, ripeto, l'Assemblea dei Cittadini quindi non è soltanto uno strumento, un processo, ma in alcune parti del mondo si è fatta istituzione. Qui in Italia, come vi dicevo, i comuni che hanno anticipato questa proposta di legge eh, per rendere le assemblee dei cittadini in realtà anche in Italia sono pochissimi Susa, provincia di Torino, Milano e Bologna Bologna ha fatto poi il passo avanti perché le ha messe in statuto l'anno scorso ha fatto un regolamento ad hoc quest'anno, 10 pagine di regolamento quindi un ottimo lavoro e eh, adesso in autunno partirà la prima assemblea sulle tematiche legate al clima eh, quindi anche in Italia le cose si stanno muovendo eh, potete fare un giro, se volete, sul sito della, della nostra associazione Prossima Democrazia per vedere che la diffusione dal 2004 sostanzialmente eh, è vastissima, soprattutto nel, in Occidente perché ovviamente là dove c'è già democrazia si va verso più democrazia eh, e eh, appunto la diffusione è ampia a tutti i livelli amministrativi, quindi tra le città, le regioni, gli stati federati e gli stati, su tantissime tematiche. Eh, ovviamente quelle che si stanno diffondendo maggiormente sono proprio le tematiche, tipo appunto la crisi ambientale, ma non soltanto, anche per esempio, le riforme istituzionali, come c'è stato in vari stati, eh, perché sono questioni appunto in cui è fondamentale coinvolgere il più possibile le persone in modo che siano riforme di tutti, e soprattutto. Sì, ho finito. Eh, ad esempio sul clima. Sono tematiche in cui spesso purtroppo la, la politica elettorale diciamo, può fare difficoltà perché sono tematiche a lungo raggio, a lungo periodo e la politica elettorale ha invece tra il problema di avere una logica a volte troppo spesso di breve e medio periodo dato cioè dalla campagna elettorale. Grazie.